Not the mother. <laughs>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 quindi iii minore no. Quindi stessa cosa per a minore, quindi mi sol naturale, si, Mi sol si Mi si sol mi si sol mi Pure diminuite. Aumentate, quindi Mi, Sol diesis, Do, Vsi diesis, chiamiamolo Do, e via dicendo, quindi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 accordi a due voci eh, come volete ne parleremo nella prossima puntata dove Giacomo appunto mostra a Jerry eh, il suo utilizzo di double stop chiamiamoli così non ho mai capito perché double stop però ricordi? o anche accordi di, con la settima, ma si vedrà ne, nella prossima puntata per oggi è tutto ragazzi studiate e come ha commentato giustamente, mi sembra Roberto, eh, spesso si tende a dire Giacomo non va studiato perché Giacomo è unico, io invece nel mio piccolissimo, non nel, nel mio piccolissimo voglio tentare in tutti i modi, tant'è che le ho dedicato due libri, di portare avanti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 la mia paura è che vada via via e perché eh, giustamente la vita va avanti, i bassisti sono anche avanzati tecnicamente, io vedo dei mostri ultimamente su youtube, però personalmente eh, ho sempre fatto complimenti e io mai arriverò a, a un livello del genere, però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 Cercherò di portare sempre avanti e di tenere sempre alto il nome di questo personaggio fantastico. Quindi vi aspetto al prossimo video.